Uno dei temi più dibattuti anche da noi dell'Almanaco è il tema della coppia. La coppia è in crisi, è inutile che ce lo nascondiamo, è proprio messa male. Proprio ieri, mi duole dirlo, si è separata una delle coppie più solide del mondo. Pensate un po', diaboliche dei Kant. Non sono più fidanzati, si sono lasciati... E sono voluti venire ospiti qui da noi, all'Almanaco. Buonasera Diabolic, buonasera Evacare. Buonasera. Buonasera. Ecco, io, se non sbaglio, voi stavate insieme da più di 50 anni, ma non eravate sposati, se non sbaglio. Guardi, tocca subito il tasto dolente. Mm, eccola, lo sapevo. mo' inizia. Noi ci stavamo per sposare, era già tutto pronto. Ma... Gli invitati, la cerimonia, la chiesa. Oh, ma proprio il giorno prima stoppirla non si fa a fottere gli anelli. Lui? Diabolo... Dia... Ma non è possibile, scusi, ma... Vabbè, me li hanno fregati in metropolitana. Oh, non ci può più stare in metropolitana, eh. è piena di scippatori. E poi sta statutina, sta cosa, non, non c'ha manco le tasche. Se tu mi comprassi un paio di pantaloni invece di startene sempre dal parrucchiero a farti sto chignon. Ma c'è qualcosa contro il mio chignon? No, cara, ma sono 50 anni che c'hai lo chignon. All'inizio fa anche sangue, ma dopo un po' rompere Sì, palle, ma non eh. litigate adesso per uno chignon, per favore. Dai, non potete mettervi a litigare per uno signor, ecco. Parli te che ti metti il passamontagna perché non c'hai più i capelli. Oh, sotto c'è la testa che sembra magari. Sì, ma non litigate, dai, non litigate. Non, non voglio che litighiate qui, ecco. Ma non, non c'è proprio niente da fare, niente da fare. No, no, guardi, il nostro rapporto mai è esaurito, eh? Non c'è più quella passione di una volta, non c'è più. Eva, ti ricordi quando ci siamo conosciuti? Che bello che era. Quando ti ho svaliggiato la casa e poi sono tornato a casa e tu mi avevi svaligiato la mia. Eh? Ricordi? Che bei tempi. Ecco, vedete, ci sono ancora delle cose che vi tengono unite, Cercate queste. Cose che vi tengono uniti. Cercate queste cose qui. Come mai vi siete separati, capperi? <ride> Toh, no, diglielo tu, stronzo. Ma no, vabbè, adesso non mi sembra il caso di dire questa cosa. E allora lo dirò io. Il signorino qua che la fissa per le maschere si metteva le maschere dei mariti delle mie amiche e poi se le trombava Ah oh, bravo Diaboli, bella roba, eh, vabbè. complimenti Vabbè lo sai l'occasione fa l'uomo ladro no? Ma... Senti Diaboli che... eh, non è mica la maschera di Facchinetti tu? Perché io vorrei trombarmi la Marcuzzi che ce l'ho. Sì, ce sì. l'hai? Allora, dopo okay. allora eh, no, Eva Kant lei chiaro cerca un fidanzato può fare un appello qui alla Marco di Genegnocco Che tipo di fidanzato vuole? Chi Io, Cerco, un bravo ragazzo, boh. uno che mi voglia bene. Non ho tante pretese. Alla fine mi bastano quei piccoli regalini, come la gioconda, la piramide di Cheope. Sono una che non ha tante pretese. Bene, allora chi volesse fidanzarsi con Eva Kant può scrivere al numero su secondo... Sono Ginko. Ginko? Ginko, che palle! Oh, questo è 50 anni che mi perseguita. Ginko, mi sembra Bocassini con Berlusconi. Ginko, scusa, visto che sei che posso farti una domanda? Ma che... Il nome è Gicco? Le domande le faccio io qui. Finalmente ti ho tra le mani, inafferrabile criminale. Diabolic, stavolta ti smaschero. Sì. No, sì. No, sì, no, sì, no, sì, no, sì. no, no, no, no, no, no, ho Con tanta gente che c'è in prigione, ma no, ma dai, ma, per, ma perché? Ma poveretto, ma siamo liberi, dai. No, dai, patteggiamo, patteggiamo, patteggiamo. Si può fare. Eh? Tu sì. sei libero. Via. Yeah. Yeah. Tu sei libera. Sì. Ma è fantastico! Solo all'almanacco del genere di Genegno possono succedere queste cose. Grazie. Oddio, che fai? Che bella la Davvero, davvero bella. Oddio, che fai?